Musiko ciam gravas o rimaghi u mondon saluton ci matene mi uh, restas heime por uh, labori e por la lasta e leziono uh, examenoi Citi un semainon uh, multai uh, lezioni e examenoi o casos facte, mi passos la playmulton uh, della tempo per zoom auliai retumiloi. E mi volas uh, transdoni al vi. Uh, due reago di mia video serio e uh, mi sono tre gioie che io reaguisco uno è comprensibile che eh, legos legguto i loro anonimi uno è il lettere di cominciare e ho legos Saluton Federico, mi guardis felice vien video seriom, car vi montras in de Amsterdamo. Mia Heimon estas en la urbo, do mine povas vidigin en citiui tempoi. Ancau mi povas exerzi mian esperantan auscultezom per citio por la exameno. Mi reconnis vien canton ian, ciun vi entusiasme cae amusinte cantis en la esperanta classe de Foss. Mi si vuole attendere la venoita in episodio, in saluto a Caisanon e citiu Tempo. Ora andiamo, che questa è una mia amica, in Esperanto, tra Esprita Homo, e in parlando di Esperanto. E non è un lineo, non tio, è un trovello. Buon volo, difendi il repubblicismo, e resti senza corona. Tio comprende, questo è Homo, questo è un 3 3 e il VI, il VI, il VI, il VI, il VI, il VI, il VI, il VI, il momento il VI, musico, VI, il i will la the words to Esperanta music. Uh, namaste Masteon al of you. And until <laughs>